Buonasera, allora noi qui abbiamo un, un ospite fra i più attesi di questo incontro e questo perché eh, senza offesa per le altre persone che hanno partecipato, perché abbiamo qui di fronte eh, l'amministratore di una pagina Facebook che ha fatto, vabbè esiste già da, die da dieci anni, ma ha fatto sì. almeno più di 150.000 like, che insomma non è ancora Chiara Ferragni, però ma insomma per qualcuno, so che, dover... vedremo, insomma. Però per qualcuno da... che dovrebbe occuparsi di mondo antico mi sembra che siano veramente delle <ride> cifre droppi, sì. inarrivabili. inarrivabili. Mm. Ma presentati, vediamo, eh, chi, è, chi abbiamo di fronte a noi? Oh, a parte, parte il nome, non so cos'altro, <ride> sono eh, Antonio cosa Brescia. È? Vabbè, diciamo, hai anche eh, un lavoro. Sì, che non, non so se è il caso di, di rivelare, vabbè, sono un funzionario archeologo della, della eh. sovrintendenza Capitolina. Quindi, vabbè, quindi eh. ti occupi della, della tutela, e anche dell'immagine, della comunicazione. Sì, più che altro, sì, della comunicazione, quindi faccio, presso a poco, la stessa cosa che faccio sulla pagina. Cioè, sì, sì, no, ma questo... Questo capita spesso, ho sentito di altre persone che lavorano in soprintendenza e allora quando sono troppo giovani dicono vabbè, questo è sicuramente un nerd, gli facciamo fare oh. i social. E non sempre oh. funziona così. Conosco almeno un caso, ma non oh, farò sì. il nome che... Non, che, è che la cavetta, non... la cavetta. E, ecco, non... sì, la, la cave... in... Però, ecco... No, uh... è solo una piccola parte, ma insomma sono duemila cose che facciamo. Ecco, la prima cosa, comunque noi non parleremo della soprintendenza, Tendenza Capitolina, parleremo forse di Mosè Capitolini, ma ora ci arriviamo. Ma eh, bensì, di questa pagina di cui tu sei admin, cioè ammi amministratore, eh, nella locandina, eh, visto che siamo così. Che è apparsa anche in fascia protetta, abbiamo messo una versione abbreviata. Ma come si chiama esattamente questa ah. pagina? Ah, la versione abbreviata l'ho proposta io, al contrario di, di quanto si può credere, perché ogni volta è un tantino imbarazzante dirla per intero. E quindi va bene, niente, a vostro fare Caterina in Senato facendogli sapere che ha rotto il cazzo, se immagino che si possa dire senza... Eh tanti sì, problemi sì. Insomma, che... a pensare in realtà a quella famosa opera d'arte che si trova al senato di Roma cioè dove si vede Cicerone che pronuncia una delle catilinarie e Catiline sta da una parte con la testa fra le mani che sta rimaginando chissà quanti insulti no, a proposito di Cicerone. Sì, sì, nella è... più completa solitudine. Sì. È, nata, è nata così, questi dieci anni fa, eh, eh, quindi festeggiamo i decennali di questa pagina e in qualche modo anche in una giornata particolare oggi che è la vigilia di Natale. Sì, allora in realtà questo diciamo, è un aneddoto che ogni volta racconto, Ormai me sembro la nonna di Bianco Rosso e Verdone che racconta l'aneddoto del soldato tedesco. Dieci anni fa c'era un po' questa tendenza a creare pagine in virtù semplicemente di, di un titolo spiritoso, così insomma e quindi diciamo, non c'era alcun intento programmatico e quindi diciamo, avevo... sono arrivato diciamo, a pubblicare una settantina di pagine ciascuna insomma, con, un titolo, con un titolo simile dopo un po' insomma, ho capito che non era il caso di continuare a intasare i server di, di Facebook con decine di pagine nuove e, diciamo, ne ho scelta una che facesse da, da contenitore per eventuali contenuti, ma diciamo inizialmente non, non pubblicavo regolarmente. Cioè, cioè a partire dal 2012 ho iniziato presso, diciamo, più o meno quotidianamente a pubblicare contenuti. Ma il grande successo di questa pagina è che noi stiamo parlando di più di 150 like. Esistono dei gruppi dedicati al mondo antico che non possono nemmeno sognarsi dei, dei, delle, delle cifre del genere. Sì, sono gruppi, e poi ci sono anche pagine, insomma c'è anche una, una distinzione a questo proposito. Però, eh, tutto sommato, non sto parlando dei gruppi un po' più scientifici, quelli che divulgano eh, le informazioni eh, che ad uso degli, degli antichisti, che, era, che parlano dei libri nuovi dei call for papers delle morti illustri eh, no, parlo di gruppi un po' più scansonati che sono dedicati alla gloria non so, del greco antico dell'esercito romano del, ecco, però tutto questo resta una cosa di nicchia, Catilina no, Catilina è trasversale, ci sono eh, ragazzi, ci sono lice liceali universitari eh, docenti universitari, docenti di scuola e sono tutti pazzi per Catilina, spiegaci perché. Buona parte penso sia dovuto al titolo, cioè io credo che buona parte delle persone inizialmente avrà messo like semplicemente in virtù del titolo, almeno questo diciamo nei primi anni. Eh, io mi ricordo la primissima volta che l'avevo pubblicata, ero arrivato a 10.000 like senza aver pubblicato niente in realtà sulla pagina, quindi insomma, qui erano semplicemente per il titolo, poi c'è stato secondo è... me un effetto un po' valanga diciamo, nel corso Sono degli diviso. anni. Le reminiscenze di scuola no perché insomma abbiamo fatto tutti insomma o il classico lo scientifico e quindi c'era il famoso quousque tandem che si trova più o meno eh, da tutte le parti quindi è eh, è molto variegato cioè, a parte appunto studenti anche docenti o studenti liceali secondo me ci cioè, sono tante persone che magari hanno fatto il classico in gioventù parliamo magari di persone cinquantenni sessantenni eccetera insomma che hanno magari anche un po' di, di nostalgia per quei tempi e hanno roba so, insomma questo modo un po' scanzonato. Di... ma non sono soltanto quasi è appena arrivato un messaggio di carmen cubito immagino che sia la scrittrice che ringrazia plescia per tutte le risate intelligenti e o deliranti che mi avete strappato negli anni cioè, capisci questa è una grande responsabilità però a questo proposito ecco, non siamo a, sì. a fare la storia del, eh, diciamo, del, della pagina, quella poi sarà assegnata, forse è già stata assegnata come laurea in qualche corso di scienza delle comunicazioni. Un eh, caso di studio forse. Sì. sì, però a questo, no, eh, questo però, sì, il titolo che abbiamo eh, scelto: questo Virgilio uccise con gioia Enea e Didone, che naturalmente è eh, un risultato di una delle, delle del, diciamo, fa parte di questo stupidario delle versioni. Eh, qui è abbastanza facile, insomma, per chi ha fatto latino è molto semplice, c'è un equivoco di fondo fra cinit cantò e c'è cecid eh, uccise. Ma eh, perché eh, abbiamo scelto questo titolo? Perché in questa è la topic eh, eh, che eh, sta impazzando in questo preciso momento nella pagina. Parliamone. Io più o meno con cadenza annuale organizzo questi, questi tornei che diciamo, sono iniziati come tornei elettorali parallelamente magari alle, eh, alle politiche, alle elezioni politiche nazionali, è iniziato sembra nel in 2013, quello è stato il primo, eh, il primo caso e negli anni successivi si è creato questa sorta di franchising dove insomma prendevo il grande torneo dei e aggiungevo e sceglivo un argomento, quindi diciamo ogni anno varia l'argomento dove il filo conduttore comunque è sempre una dose di, di assurdità, ad esempio eh, l'anno scorso c'era il torneo dei, dei mosaici brutti, eh, diciamo mosaici assurdamente brutti, eh, gli anni precedenti c'erano stati tornei eh, dei nomi assurdi, eh, non so, mezzo bufezio cose così insomma Sì, ma me li ricordo bene ce li ricordiamo tutti a questo proposito perché cioè, tengo a precisare di questi più di 150.000 like e non ci sono solo dei bimbi minchia ci siamo anche noi prof minchia <ride> e, e, e tante altre persone e a questo ma vogliamo parlare proprio di queste di questo stupidario delle, delle versioni che poi non è uno stupidario in realtà è qualcosa di molto più sottile, qui siamo in pieno surrealismo. Sì, ma per me diciamo è a tratti inquietante, perché comunque diciamo, escono fuori delle cose che psicologicamente è difficile anche solo concepire. L'idea di per sé era nata qualche mese fa, dove diciamo, una persona aveva chiesto aiuto chiedendo informazioni su, non mi ricordo, da dove potesse venire. Una, una traduzione assurda che aveva lei, da lì diciamo una serie di persone hanno iniziato a contribuire con, con i propri aneddoti e quant'altro, e quindi diciamo alla fine ho raccolto sufficiente materiale per organizzare questo torneo, che tra l'altro è alle, alle fasi conclusive. E' così, infatti il Virgilio Assassino ce l'abbiamo a semifinale, mi sembra di ricordare. Si sta competendo oggi, a dire il vero. quindi. Ah. E questo ero restio sul titolo dell'incontro di oggi perché era, diciamo, forse contrato al silenzio elettorale, ma ormai penso che non ci siano problemi. Eh sì, sì, sì, ma vabbè, ma comunque siamo, se, non parliamo di brogli, anche perché... Insomma, a questo proposito, eh, ripo, ripo, non ci ritroviamo in piena Repubblica Romana e a questo punto io parlerei di uno dei nostri, diciamo, eh, bersagli preferiti. E bersaglio anche mio, insomma, nelle mie pubblicazioni, ma soprattutto bersaglio del gruppo. E stiamo parlando del panzone, che sarebbe... Marco Tullio Cicerone, insomma, eh, e oltretutto il famoso busto che costituisce materia per vari meme apparsi nella pagina si sì, trova proprio sì. nei suoi capitolini. Non capitolini, sì. Ma quando ti hanno preso, forse l'hanno messo da parte, temendo. non so se se, se, se ne sono accorti, ma penso di no. Insomma. Vabbè. Ah, ecco. E parliamo di Cicerone, parliamo del tuo rapporto con Cicerone. Ma il mio rapporto è di, di amore e odio, o meglio diciamo fatte salve le, le indubbie qualità che, che gli riconoscono tutti, insomma tradizionalmente. E, la, la componente di amore che ho è legata alla componente di odio, nel senso che ha, secondo me, come persona, aveva determinati difetti anche abbastanza diciamo, odiosi o comunque fastidiosi. Oh sì, ma li aveva in una misura tale, che appunto, anche qui, diciamo, da raggiungere livelli surreali, allora, diciamo, alla fine, diciamo, ti sta simpatico anche un po', insomma, una persona che arrivi quasi a compatire, insomma, diciamo, sicuramente aveva qualche, qualche burba, insomma. Eh, sì, aveva anche dei difetti, diciamo. Aveva anche dei difetti, ecco. Sì, sì però modo... a proposito poi, sì, ha fatto poi una fine abbastanza tragica, non sono fra quelli che, insomma, si impietosiscono molto tenendo conto di quello che aveva fatto prima. Però è molto interessante, perché all'inizio eravamo partiti con Cicerone, con uh, soprattutto a proposito di questa sua sintassi molto, molto complicata che lo portava a scrivere delle frasi interminabili e in qualche modo se non ci fosse stato Cicerone non avremmo avuto tante belle versioni surreali, o sbaglio? Ma a dire il vero, paradossalmente nel torneo Passi dei Cicerone non, non ce ne sono, mi sembra uno solo, qualcosa del genere... Questa è una cosa strana che ho notato. Insomma, forse hanno rimosso i traumi dovuti alle versioni di Cicerone, quindi insomma, nessuno si ricorda più niente. Penso, forse è una, una spiegazione. Ma come, Matrix, ma come Matrix, forse. Sì, penso, sì. Ecco, sì, sì. Però a questa... A questa... Ma infatti, la nostra amica Carmen, che oltretutto insomma, è, è una del ramo, eh, ci dice che effettivamente è il più affascinante viaggio nell'immaginario del traduttese mai fatto. Traduttese, poi, oltretutto, è qualcosa cioè, che, che, che è un termine eh, ormai diventato scientifico. C'è Federico Condello che insegna eh, filologia classica a Bologna ha eh, la lavorato molto sul eh, traduttese che però non è il traduttese degli eh, scolari scriteriati ma degli studiosi che spesso si, quando fanno delle traduzioni eh, finiscono per scrivere in una anti antilingua. Allora a noi l'antilingua non piace, in compenso questa eh, lingua eh, surreale delle versioni che ha portato poi a, anche a questo torneo è qualcosa di molto più affascinante e parliamo parliamo, parliamo in particolare Ma il punto che io trovo di nuovo affascinante forse anche inquietante appunto cioè il fatto che tutte queste persone insomma tutti questi studenti insomma che eh, si approcciano alla lingua, alla traduzione, mm, cioè sembrano non rendersi minimamente conto del, dell'assurdità del, della propria versione, perché questo è il punto più, Ma cioè, forse più inspiegabile. Perché, forse perché hanno già dei modelli assurdi nelle traduzioni che eh, i cultori delle lingue classiche spesso hanno creato, eh, non, è, non potrebbe essere una soluzione, non lo so, cioè, per me è no, una dimensione psicologica che andrebbe indagata proprio a livello scientifico, secondo me. Perché comunque un, un quindicenne, non so quanti, quanti modelli abbia in testa per essere influenzato nel proprio processo traduttivo. A me c'è una tecnica storonale. Eh, che, che sì, dopo... quello sicuramente, diciamo, tante traduzioni hanno questa deriva, eh, diciamo anche pornografica, insomma, quello sicuramente è, è la fase adolescenziale, sicuramente. Eh, questo, e questo naturalmente ci riconduce al sur surrealismo. Per quanto anche un'altra... Eh... Un'altra esperta del ramo, eh, Mariangela, eh, ci parla anche, così, fa delle associazioni con il dadaismo e anche questo potrebbe esserci. Se a questo punto ci aggiungiamo il futurismo abbiamo fatto tombola e non a caso Marinetti aveva fatto una traduzione della Germania di Tacito eh, che però è un po' deludente perché poi alla fine non è così cattiva come si poteva immaginare. Eh, però eh, a questo proposito eh, guardiamo un po' il, eh, la realtà. Eh, io penso che questo approccio... Eh, vogliamo chiamarlo surreale, eh, Dada o oh, quello che vogliamo, è forse una calamita particolarmente importante. Cioè in un'epoca in cui eh, da una parte abbiamo il laudator temporis acti che si straccia le vesti perché dice che ah, nessuno si interessa più ai classici, come faremo, dove andremo a finire, e intanto vediamo che un approccio di questo genere, eh, che, che, ripeto, non è eh, l'approccio eh, così eh, goliardico, è qualcosa di molto più eh, sottile. Però vogliamo fare qualche esempio di, questi, di queste traduzioni assurde, perché certo, Virgilio uccise con gioia Enea di Done, l'abbiamo messo perché questa è un'epoca in cui stanno scrivendo tutti su Enea eh, pare che se non scrivo un libro su Enea non sei nessuno eh, ci sono tantissimi altri esempi eh, facciamone qualcuno sì beh ce n'è quella che secondo me la, è la grande candidata alla, alla vittoria finale è eh, un passo di epiteto eh, che eh, diciamo una massima filosofica dove insomma ti dava in causa una, una metafora insomma equiparava insomma, la, la speranza la vita alle, alle navi e alle, alle ancore qualcosa del tipo come non bisogna ancorare una nave a una sola ancora così non bisogna insomma ancorare la propria vita a una sola speranza che insomma è diventata in una traduzione come le navi sono attaccate all'ancora così nella vita ci si deve attaccare che bellissimo no? Sì, insomma, la, la speranza non si sa che fine, che fine abbia fatto. Eh. Mi esce fuori diciamo, una massima filosofia che insomma, secondo tanti ha anche più senso del, dell'originale. Comunque sì, si attaglia particolarmente bene a questo periodo che stiamo vivendo, almeno un netta a questa parte. Qui siamo pieni di commenti, non, è, non sarà facile poterli riprendere tutti, perché ci sono commenti anche molto, eh, molto seri, un tentativo di spiegazione di traduzioni assurde da parte di Barbara Ruspo, Rusponi che ci spiega che gli alunni sono talmente concentrati sulla grammatica che gli sfugge completamente il senso generale di ciò che traducono probabilmente questo senso generale non si limita soltanto alle versioni è proprio un senso eh, della, della vita che eh, finisce un po' per sfuggire ma come direbbe qualcuno è colpa, è colpa della scuola la scuola, sì, eh, ma probabilmente però... anche il panico, insomma del... specialmente se è un compito in classe magari sono gli ultimi minuti bisogna buttare giù qualche riga tanto per, secondo me, anche quello insomma. Vedo che è stata evocata La letra interiore, che cos'è? La letra interiore deriva da un, da un equivoco su l'epos, che in latino è diciamo la, la dolcezza vi refidera la dolcezza d'animo eh, la frase originale era qualcosa del tipo in un vero amico c'è una non so quale dolcezza interiore, e eh, quindi niente in virtù di questo abbaglio è diventata la leva interiore all'interno del, del, del buon amico. Che in effetti insomma ci può... Per... Questo è un approccio filologico assolutamente... Eh... Innovativo. Innovativo. Ecco, questo proprio lo vedo, che però il tempo sta volando e così c'è Francesca che dice a me piace moltissimo la frase delle pecore sfumeggianti, che sta a metà un po' fra The Mask e Battiato, no? Sì, ma quello è un esempio di, di nonsense più totale, cioè dove diciamo, nessuna parola ha un nesso logico con le altre, ci sono anche questi casi dove la traduzione non ha senso neanche in italiano, ecco. Eh, sì, ma infatti, ma, ma sono forse gli, gli androidi no? che sognano le pecore elettriche. Sì, e, è Anche sì. Ma io, qui il problema è che il, potremmo continuare eh, all'infinito e il tempo sta, uh, sta scorrendo, eh, in, uh, ecco sì. Ci, Maria Letizia ci spiega che la lepre interiore doveva uh, vincere, ecco. Ecco, eh, ah, dunque voglio un saggio di traduzione al della fascia protetta. Eh, eh, so. Beh, un esempio ricorrente, non so, vabbè, eh, eh, il travisamento del termine grande che diciamo in, in antico indicava generalmente insomma, i proiettili di missili che certo. eh, insomma in ambito bellico è un po', un po' difficile pensare ad altro, però c'è anche chi che c'è riuscito e non ha trovato un, nulla di strano nel... Oltretutto, in, in realtà se, questo secondo me è qualcosa di una persona colta che l'ha fatto perché sulle ghiande missili scrivevano le parolacce e quindi sì. se le lanciavano sì. e quindi sono delle cose a Perugia, ammesso che siano poi autentiche perché è molto facile falsificare il piombo ma ci mette eh, da una parte c'era eh, Ottaviano dall'altra parte Fulvia e Lucio Antonio e se ne dicevano di tutti i colori quindi anche questo si tiene e, ecco il, io credo che potremmo fermarci qui ma a me un po' dispiace però con la solita domanda di prammatica eh, chiedendo appunto all'archeologo Plescia ma anche all'archio influencer Plescia io lo chiamerei così eh, cioè, questo è e il titolo è... originale che ho, che ho chiesto di eh beh, molto, è, secondo me è bello archeo influencer comunque insomma va, va, si, si potrà utilizzare Vabbè, me lo tengo, so. ma che cosa è un antichista per eh, Flescia oppure che cosa dovrebbe essere un antichista in questo nuovo uh, millennio eh, in cui ci accingiamo a festeggiare il Natale di Roma vediamo che cosa, cosa, potrebbe, cosa potrebbe essere ma per me cioè, il trattamento essenziale è che quello che ripeto spesso è che diciamo, conservi nell'approccio al classico un certo senso dell'umorismo. Eh, io io, la, la piaga più grande diciamo, di questo settore sono diciamo, quelle persone che prendono un po' troppo sul serio il mondo classico, tendono a idealizzarlo, a mitigarlo. E... I più pomposi sono anche quelli meno, diciamo, meno bravi che quindi devono attaccarsi a un'ancora. Sì, probabile sì. Quello che dico è che semplicemente diciamo gli stessi antichi comunque sapevano tranquillamente ridere di, di se stessi, quindi Ecco, e su questa, su questa nota noi ci fermiamo, eh, una conversazione che spero sia stata apprezzata dal, dal pubblico, sicuramente è stata apprezzata da me e da eh, Nunzia La Lontra, che qui eh, poi vedete che è stata particolarmente attenta. Salutiamo tutti quanti, eh, un, eh, un saluto eh, anche in onore eh, di la, della buonanima di Cicerone, Cicero. che è stato ovviamente... In caso, non, della pagina, non possiamo dire che non è stato maltrattato, insomma. No, no, no, fare questo streamer, quindi. Eh no. Eh, Grazie a tutti e grazie. ci vediamo fra due settimane. Grazie.